Ciao ragazzi, io sono Gabriele di Aligabbo.it e oggi vediamo insieme come configurare una o più VLAN con Packet Tracer Cominciamo subito prendendo i computer e posizionandoli nell'area di lavoro dopodiché posizioniamo lo switch e colleghiamo i computer al nostro switch Ricordiamoci le porte alle quali abbiamo collegato i nostri dispositivi Dopodiché assegniamo un indirizzo IP alle nostre macchine. Io ho usato un indirizzo privato di classe C, la classica 192.168. Ok. La prima è fatta. La seconda anche. E adesso facciamo una prova per vedere se riescono a comunicare quindi inoltremo un pacchetto da una macchina all'altra. Ok, perfetto, riescono a comunicare. Ora è arrivato il momento di configurare lo switch. Questa è l'interfaccia. Con il punto di domanda possiamo vedere i comandi. A noi interessa vedere lo stato delle VLAN ok quindi show vlan abbiamo la vlan di default con l'id 1 è attiva e tutte le porte sono configurate su questa vlan ora dobbiamo entrare nella modalità enable se diamo tab il comando verrà completato da solo e adesso configuriamo da terminale ok dobbiamo creare una vlan quindi digitiamo il comando VLAN e l'ID della VLAN, in questo caso 10. Le diamo un nome, per esempio ufficio acquisti. E vediamo che cosa è successo. Sempre con il comando show VLAN. Ok, come potete vedere la VLAN è stata creata. Perfetto adesso ne creiamo un'altra ok per esempio la VLAN 20 che sarà il nostro ufficio vendite ok adesso dobbiamo configurare le nostre VLAN sulla corrispondente porta. Quindi andiamo sulla porta 01, dando il comando interface f01. F sta per Fast Ethernet e questo dipende proprio dal tipo di modulo fisico che avete sullo switch. Quindi una volta entrati sulla porta 01, diamo il comando switchport mode access. Dopodiché switchport access vlan 10. Ok, quindi la porta 01 l'abbiamo configurata con la VLAN 10. Con la freccia su torniamo, riprendiamo il comando e configuriamo la porta 02. Quindi diamo di nuovo il comando switchport mode access. Dopodiché assegniamo la VLAN 20. Ok, adesso vediamo le nostre VLAN perfetto la 10 è stata assegnata alla porta 01 la 20 alla porta 02 ok pallino arancione sta configurando adesso facciamo una prova di comunicazione i due computer non riescono più a comunicare Adesso proviamo ad aggiungere un altro computer alla nostra VLAN, per esempio la 10. Quindi colleghiamolo allo switch, diamogli un indirizzo IP. Questa volta però configuriamo usando l'interfaccia grafica per essere più veloci. Qui troviamo il database delle VLAN. Ok, andiamo sulla porta 3, la modalità Access, alla VLAN 10. Sotto vediamo che c'è la corrispondente eh, configurazione con, a riga di comando. Abbelliamo un pochino il nostro schema. E proviamo. Ok, perfetto. I computer sulla stessa VLAN riescono a comunicare, mentre sulle VLAN diverse no. Adesso per rendere più ordinato il nostro schema, cambiamo gli indirizzi P alle nostre macchine in base al numero della VLAN. Quindi per esempio la VLAN 10 avrà come indirizzo di rete 19216810.0 e la VLAN 20 19216820.0. Perfetto, abbiamo finito. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!